Buenos días a todos. Es bello poder tutti todos Ellino può vedere los dos aquí? È es molto corretto quello che stava dicendo muy correcto lo que estaba diciendo mi esposa antes. El problema es que muchas veces abbiamo la conoscenza di una religión. Pero no tenemos una revelación de la palabra. Perché la parola è una persona Perché la parola è una persona C'è una conoscenza mentale della parola È un conoscimento mentale della sì. parola Ma non una rivelazione di quella che è la voluntad de Dios pero no una revelación de lo que es la palabra de Dios pero cuando recibimos la revelación de la, de Dios, la, revelación de la palabra de Dios y la, en práctica, y la ponemos en práctica es allí que, que estamos haciendo la voluntad de Dios y este es el año de la promesa es el año en que veremos manifestadas las promesas que Dios nos hizo però l'unica maniera che le possiamo vedere manifestate in que ver las manifestadas è ricevere la rivelazione della parola di Dio la parola di Dios e metterla in pratica. in pratica Perché molti non comprendono lo scopo della vita. Ma come non propósito della vita. Qual è lo scopo della vita? Qual è il proposito della vita? Lo scopo della vita non è alzarsi la mattina e andare a lavorare e poi divertirsi il sabato e la domenica. Il proposito della vita non è rispettarsi per la mattina e a lavorare e poi divertirsi per il fine. O come hanno fatto ieri sera fino alle 4 di notte perché ci sono le falle. O come stavano a ieri sera fino alle 4 della notte per le falle. Non è questo lo scopo della vita. E questo non è il proposito della vita. Lo scopo della vita è conoscere con il piano che Dio ha per la tua vita. Il proposito di Dio è il proposito della tua vita è conoscere il proposito che Dio tiene per la tua vita. E realizzarlo. E cumplirlo. Solo in questo caso la nostra vita avrà un senso. Solo con questo la nostra vita avrà un sentido. Quando noi conosceremo questo principio, lo scopo che Dio ha per la nostra vita. Quando conosceremo il principio e il proposito che Dio tiene per la nostra vita. E lo metteremo in pratica. E lo pondremo in pratica. Vogliamo leggere Deuteronomio capitolo 29, versetto 29. L'emozione 29, 29. <susurra> 29, 29 Hay algunas cosas que el Señor nuestro Dios ha mantenido en secreto, pero hay otras que nos ha dado a conocer a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que podamos obedecer a todos los mandamientos de esta ley. Hay cosas que Dios ha mantenido en secreto, hay cosas que Dios ha mantenido en secreto, otras que ha pero hay otras que nos ha dado a conocer, en modo que le podamos meter en práctica para que podamos uh, ponerlas en práctica. Un día había un, un, un hombre que estaba en medio de los campos. Y era allí y estaba pregando. Y estaba orando. Eh, y estaba diciendo, Señor, ¿qué cosa vuoi que diciendo, ¿qué quieres que yo haga? No. Y al revés en cielo vi una escritura. Y vi una escritura en el cielo. SP. SP. E lui guardò questa scritta. E il viola è scritta. E disse, wow. E ho, wow. Wow. Wow. Sarò pastore. pastore. Wow. Wow. E quindi iniziò, fece tutto quello che lui poteva fare. E iniziò tutto quello che lui poteva fare. Però dopo 20 anni de 20 años, si dicevano che le cose della sua vita erano andate esattamente il contrario di come dovevano essere Si so, dicevano che le cose della sua vita erano uh, esattamente lo contrario di lo che avevano dovuto essere E quindi si diceva a pregare Si diceva che si E diceva però signore io ho visto quella scritta SP Sarai pastore Si, però signore io ho scritta SP Sarai pastor Signore pastor. perché eh. le cose non hanno funzionato? Signore perché le cose non funzionarono? E sentiva la voce dal cielo. La scritta non era sarai pastore. No, no pastor. ma era semina patata sino era semina patatas <risa> <risa> Lui era nel campo. E aveva chiesto a Dio cosa doveva fare. E aveva preguntato a Dio che doveva che fare. Però aveva capito esattamente il contrario di quello che que Dio gli stava dicendo. E aveva capito esattamente l'opposto di lo quello che Dio gli stava dicendo. È sí. molto facile sbagliarsi nella vita è molto facile equivocarsi nella vita soprattutto quando non abbiamo una rivelazione della volontà di Dio per la nostra vita soprattutto quando non abbiamo una rivelazione di parte di Dio per la nostra vita e i versetti che abbiamo letto oggi e hoy, ci dice che Dio ha cose occulte e cose che ci rivela Dios nos dice que Dios tiene cosas ocultas y cosas que nos revela. Pero las cosas que Dios nos revela... Pero las cosas que Dios nos revela... Se le revela para que no las pongamos en práctica. Nos lo revela para que las pongamos en práctica. ¿A qué sirve si tú capís algo de la voluntad de Dios y después no las metes en práctica? ¿De qué te sirve entender algo de la voluntad de Dios sin ponerlo en práctica? No, ni a no sirve de nada. O peor, que tú te metas en práctica cosas que Dios no te ha dicho. O aún peor, que, te, que pongas en práctica cosas que Dios no te ha dicho. Quindi la prima cosa che dobbiamo capire è quello che Dio ci sta dicendo. Per questo lo primero è che es dobbiamo capire quello que che que Dio ci sta dicendo. La Bibbia dice in 1 Corinti, capítulo 2, versetto, nove, versetto dieci, 9, versetto 10, versetto 9 e 10. Però così sta scritto, «Ninguno ha visto, ninguno ha oído o escuchato, e niente ha imaginato lo che Dio tiene preparato per quelli che que lo amano». Pero Dios nos ha mostrado eso por medio del Espíritu Porque el Espíritu lo sabe todo Incluso los secretos más profundos de Dios Dios, ha Dios nos lo reveló lo Santo. A través del Espíritu Santo Y es importante que tengamos esta revelación que viene del Espíritu Santo Porque la Biblia dice que la letra no cide, pero el Espíritu vivifica Porque la, la palabra dice que Bueno, Dios dice que la palabra uh, la, uh, que decide, la letra mata, pero, lo da la vida. pero el Espíritu da la vida. Y cuando, el parola, y cuando leemos el término palabra, siempre, ci sono due siempre hay dos vocabulos. Uh, siempre hay dos, en plan, está formado por dos palabras. Uno es Logos, o, uno es logos y un otro es, rema. Y otro es Rema. Porque la Biblia estaba escrita en greco. Perché la Bibbia fu scritta in greco. Quindi quando noi la leggiamo, leggiamo parola. Però ci sono due tipi di parole. Le parole logos, che sono le parole storiche, e la parola rema, che è la parola rivelata da parte di Dio. E ora il logos ti uccide. Però il rema ti dà la vita. Quindi è buono, noi leggiamo la Bibbia e conosciamo la storia di Gesù. Quindi è buono leggiamo la Bibbia e conosciamo la storia di Gesù. Gesù è andato in quel villaggio, ha fatto questo miracolo, ha fatto questo, ha fatto quest'altro. Gesù no, si fu fuori eh, in questa città, ha detto questo e questo. Però quello di cui noi abbiamo bisogno è che Dio ci riveli la parola. Però lo che necessitamos è es che que Dio ci riveli la parola. Quella parola rivelata è quella che ci dà la vita. La pa esa parola rivelata è quella che ci dà la, la vita. La parola invece storica. Però la parola storica. Soltanto serve a far diventare le persone religiose. Solo serve per che la gente si vuole religiosa. Noi invece abbiamo bisogno che Dio ci parli con una parola viva. Però noi che Dio ci parli con una parola viva. E che quella parola viva entri dentro di noi e ci dia la vita. E che esa parola viva entri dentro di de noi e ci dia la vita. È una differenza grossa. È una grande differenza. E per, per esempio, come se qualcuno mi parla di gloria. Come se alguien mi parla di gloria. Ah, mi dice, la vedi di gloria quanto è bella? mi ah. dice, mira che guapa è gloria. Vedi gloria quanto è intelligente? Mira che lista è gloria. E si fa i capelli così sbarazzini, non so, <ride> al vento. E pelo con E quindi mi racconta di gloria. E mi racconta di gloria. Altra cosa è se io conosco gloria. Altra cosa è se io conosca gloria. Che con Gloria mi prendo il caffè. Che mi tomo il caffè. Che mi metto a parlare con Gloria. Che a con ella, e magari mi dico anche. E a veces spieghiamo <ride> È lì che io conosco veramente una persona. È sai che realmente conosco alguien Tu non puoi conoscere Gesù per quello che ti raccontano di Gesù. Tu non puoi conoscere Gesù per quello che ti di lui. Tu hai bisogno di conoscere Gesù perché devi avere un incontro, una rivelazione reale con Gesù. Tienes que conocer a Jesús porque tienes que tener un encuentro, una revelación real de Jesús. Esto es el rema de Dios. Es esa palabra que llega a través del Espíritu. Y te, porta y te lleva a la vida. Como dice, 6, 63. Como dice en Juan 6,63. Dice, el Espíritu es el que da la vida. El cuerpo no tiene nada que ver en eso. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu y por tanto dan vida le parole che Gesù diceva decía, che venivano dallo Spirito espíritu, erano quelle che dava la vita che tipo di parole diceva Gesù? Tipo de dice, decía Jesús? erano parole rivelate Eran erano parole che venivano dallo Spirito Eran que non erano parole che venivano dalla lettera quelli c'erano i farisei e solo perché anche i farisei conoscevano la parola Porque los fariseos también conocían la palabra. Pero no lo conocían, no, la parola storica. palabra histórica. Pero no, una la palabra. Pero no tenían una revelación de la palabra. non una revelación de la palabra. Eran ciegos. Eran ciegos. ¿Recordáis la de lo que vemos domenica scorsa? la no? El domingo pasado, hace dos domingos, hablábamos de lo que vemos. Es como lo que nos hace realizar lo que Y como lo que vemos nos hace... Uh... En plan, nos hace, nos hace creer algo. Y Jesús nos explica que existe una necesidad natural, pero que existe una necesidad espiritual. Y Jesús nos explica que existe una cegueza material, pero también espiritual. En Giovanni capítulo 9, verso 39, 41, como dice? En Juan 9, del 39, 41, dice, Entonces Jesús dijo, mi He venido para que se haga justicia, para que los ciegos vean, Y para que los que ven, se queden ciegos. Algunos fariseos estaban con él, oyeron esto y le dijeron, ¿Qué estás diciendo? Que nosotros también somos ciegos. Y Jesús le dijo, sí, os, ah, si ustedes realmente fueran ciegos, no serían culpables de su pecado. Pero como dicen que pueden ver, siguen siendo culpables. Aquí Jesús había um, acabado de sanar un ciego. Y cuando habla con el fariseo, le dice que eran los ciegos. Y cuando habla con los fariseos le dice que era ciegos. Bueno, loro Pero ellos veían. Porque Jesús se estaba refiriendo a una cecità espiritual. espiritual. Y entonces Jesús nos habla, que una naturale, que Jesús nos habla de una cecità natural. E existe una sicicidad Y una espiritual e la, la prima cosa che tu ricevi quando ti converti veramente e lo primero che recibes quando realmente te conviertes che ti de, ti rendi conto che sei cieco spiritualmente che ti dà conto che sei cieco spiritualmente i farisei conoscevano la Bibbia i farisei conoscevano la Palabra però erano ciechi però erano ciechi addirittura cercavano di uccidere Gesù e trattavano di matare a Gesù se pensiamo ad uno dei più grandi apostoli che era Paolo se pensiamo a uno dei più grandi apostoli che era Paolo Lui era lì e voleva uccidere tutti i cristiani Però quando incontra Gesù la prima cosa che gli succede qual è? Però Quando incontra Gesù lo primero che passa è che, è che si rende conto di essere cieco Infatti Paolo inizia a non vedere più E quando Anania arriva lì e prega per lui La Bibbia dice che gli cadono delle scaglie che aveva davanti agli occhi la parola dice che le cagano uh, pedazos che tenían gli occhi. Però lui conosceva la Bibbia. Però lui conosceva la Bibbia. Lui conosceva la scrittura. conosceva la scrittura. Aveva studiato vicino a Gamaliel, che era un grande teologo. Aveva studiato cerca di Gamaliel, che era un grande teologo. Però era cieco. Però era cieco. Perché conosceva una parola storica. Perché conosceva la parola storica. E non aveva una parola rivelata. E non aveva una parola rivelata. Questa mattina Dio ci sta dicendo che noi dobbiamo avere... Una parola rivelata: che que que que quello che que Gesù ci ha insegnato è vivo e reale. Que que nos es vivo y es real. non, non abbiamo bisogno della lettera, non della letra. abbiamo bisogno dello spirito che, dà la vita. Del spirito che dà la vita. E questo si crea quando tu hai una relazione personale con Dio crea una personal con Dios. nella tua intimità. Quando Adamo e Eva pecarono, il pecaron, eh, diavolo gli disse si apriranno i vostri occhi. Però che cosa videro? videro? Che erano nudi. Quindi gli occhi che si aprirono furono gli occhi della carne. Però quelli che si chiusero, chiusero furono quelli dello Spirito. Però si se serrarono furono. Perché mentre prima vedevano Dio e parlavano con Dio. Antes veían a Dio con Él. Dopo il peccato non hanno più potuto parlare con Dio. Y pecado, ya no con él. Quindi gli occhi si chiusero. Así que se los ojos Spirituali. E si aprirono gli occhi della carne. Y e con Paolo invece successe il contrario. E con Paolo passò lo contrario. Si rese conto di essere cieco. che cieco. Nonostante tutta questa grande conoscenza della Bibbia. Si rese conto di non vedeva Dio. Si conto che non vedeva dio. Dio, dio. Anche quando Mosè scese dalla montagna. montagna Mosè aveva parlato con Dio, vedeva a Dio. parlato con Dio e vedeva Dio. Però la gente non poteva vedere Dio. E Mosè davanti doveva avere un velo affinché la gente non potesse vedere la sua faccia. E Mosè che davanti un velo la gente non viese su cara. Perché sulla sua faccia c'era la luce riflessa del volto di Dio. Perché in sua cara c'era la luce reflejata del rostro di de Dio. Stai Dobbiamo iniziare a ricevere rivelazioni reali da parte di Dio. Dobbiamo que a recibir revelaciones reales de di Dios. Per compiere quello che Dio veramente ci ha chiamati a fare. Para cumplir lo que Dios realmente nos llamó a hacer. Perché anche i farisei servivano Dio alla loro maniera. Porque los fariseos también servían a Dios a su manera. Però la maniera in cui i farisei servivano Dio era la maniera sbagliata. Però la manera en cui los fariseos servían a era la manera equivocada. Erano le opere della legge. Era la le sola della legge. Però non stavano facendo la volontà del Padre. No volontà del padre. Perché non conobbero Gesù. No a Perché conoscevano Gesù. Perché i loro occhi erano impediti. Perché i occhi stavano. Noi invece dobbiamo iniziare a ricevere rivelazioni da parte di Dio. A de parte de e Dio. E questo viene da una relazione con Dio. Una con che dobbiamo coltivare tutti i giorni. Che dobbiamo coltivare tutti i giorni. Più parli con Dio, più comprenderai Dio. Quanto più parli con Dio, più andrai in profondità con Dio. C'è stato un tempo in Israele Israel, in cui la Bibbia dice che la parola di Dio era scarsa. C'era Eli con i suoi figli che erano dei, dei peccatori. Eran erano sacerdoti, eran spiegavano la legge spicavam la legge. Però la parola di Dio era scarsa. Per la parola di Dio era scarsa. E tutto il popolo si allontanava da Dio. Il popolo si allontanava da Dio. Fino ¿Sí? a quando non arrivò un piccolo ragazzo. Arrivò con un piccolo schifo. Che si chiamava Samuele. Chiamava Samuel. Samuel. Ora, qual era la differenza fra Eli e Samuele? Ora, qual è la differenza tra Eli e Samuel? Che Eli conosceva la lettera. Che Eli conosceva la, la lettera. Samuele conosceva lo spirit. Samuel conoce el Espíritu porque él nunca se alejaba del templo tempio perché lui non dal tempio Aveva una relación con Dios teneva una relazione con Dio. E Dio lo llamaba la notte la notte. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. E Samuel si alzava e se iba de Eli. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. E al final Eli gli explicó come ascoltare la voce di Dio. E al fine le cómo él no cioè, él spiegò come ascoltare la voce di Dio. Però lui non l'ascoltava. Però lui non Cioè, vi rendete conto dell'assurdo. quello dell'assurdo che è. Egli spiegò a Samuele come ascoltare la voce di Dio. Quando lui non l'ascoltava. Quando lui non Perché conosceva la lettera. Perché conosceva la lettera però non conosceva lo spirito non conosce perché, stavo tutto e perché stiamo dicendo tutto questo stamattina? perché recuperare la nostra relazione con Dio, relazione con Dio. ci aiuterà a, aiuterà a vivere una vita piena e abbondante perché Gesù disse io sono venuto affinché voi abbiate vita e una vita abbondante perché Gesù vino per che noi possiamo una vita in abbondanza una vita piena di gioia, piena di vittoria una vita piena di gozo e di vittoria però questo avviene quando noi conosciamo veramente lui questo passa quando noi realmente le conosciamo a lui oggi ci sono tanti che dicono di conoscere Gesù hoy hay muchos que dicen que conocen a Jesús però nella realtà conoscono una religione che non li può aiutare perché colui che dà la vita è Dio, è lo Spirito, è la presenza di Dio. Perché il che dà la vita è Dio, si è... Su presenza, suo che tu puoi trovare solo nella tua intimità che solo en tu e quando tu riesci ad avere questa relazione profonda con Dio y tener esa profonda con Dios, è lì che comprendi il proposito che Dio ha per la tua vita tu è lì che si realizza quello che Dio ha per la tua vita es que tu in Giovanni capitolo 4, en Juan capitolo 4 da versetto 10 a 14 En el versículo 10 a 14. Jesús encuentra a una donna vicino al a mujer cerca del pozo. Jesús le respondió, No sabes lo que Dios da gratuita gratuitamente, ni sabes quién soy yo. Te estoy pidiendo un poco de agua, y si tú supieras quién soy, me estarías pidiendo a mí. Yo te puedo dar agua viva. La mujer dijo, Señor, no, no tienes ni siquiera un balde, y el pozo es profundo. ¿De dónde me vas a dar agua viva? Nuestro antepasado, Jacob, nos dio ese pozo. Sus hijos e sus animales bebierono de él. ¿Acaso eres más que él? É contestó: Todos los que tomen de esta agua volverán a tener sed. Pero el que beba del agua del que yo doy nunca más tendrá sed. El agua que le daré brotará dentro de él como un manantial de vida eterna. Questa donna si avvicinò a Gesù. Essa mujer se acercaba a Gesù. Che era vicino al pozo. Estava cerca de un pozo. Per prendere per l'acqua. Però quell'acqua gli continuava a far venire sed. Pero esa agua seguía dándole sed. Porque era un agua que saciaba el, el cuerpo. Pero no saciaba sí. no el alma y el espíritu. Y hoy, muchas personas en la vida no pueden ser sacias. Mételo no al del propio cuerpo. Tantas cosas sbagliadas. Ponen dentro del su corazón tantas cosas equivocadas. Adulterio, fornicación. Adulterio, fornicación. Pornografía. Pornografía. Mentira. Mentiras. Tutte le cose sbagliate di questo mondo, tutte le cose sbagliata di questo mondo. Cercando di riempire un vuoto no, a forma di Dio. Cercando di llenare un vacío con forma di Dio. Che solo Dio può riempire. solo Dio può riempire. Tu puoi andare di festa e fare alle 4 di mattina e e facendo tanti tipo di quei divertimenti. Tu puoi farti la scuola della mattina e di fiesta, imbarazzandoti e divertendoti. Però quando la mattina ti alzerai dentro ti sentirai ancora vuoto Però la mattina quando ti levantarai seguirai sentendoti vacío. Perché è un'acqua che non ti può riempire. Un agua che non te puede Ma quando tu conosci veramente Gesù. Ma quando conosci, quell'acqua è qualcosa che entra dentro di de te ti cambia. quello che entra dentro di te e ti cambia. E ti dà una vita abbondante. Una, vida una vita talmente bella, che tu diventi una fonte di acqua viva per alimentare altre persone. Gesù di dice: venite dietro a me. Dice, e io vi darò quest'acqua della vita. Io no non dice de ir detrás de una religión porque la religión no ti dà l'acqua della vita? Perché la religione non te da agua di vita. È la relazione che la relación la que te da agua di vita. y persone oggi hanno un Dio. tienen un Dios. Tante persone una gente tiene una religione. No un Però non tienen un padre. no tienen un padre. Non hanno una relación e quella religione ti lascerà sempre vuoto. Essa religione sempre ti dejará Però quando tu invece hai la vita, allora lì dico. sarai pieno. Però quando tieni la vita, lì sarai pieno. il piano di Dio è che noi possiamo comprendere la volontà di Dio. E il piano di Dio è che noi possiamo entender il plan di Dio per metterlo all'opera nella nostra vita. Per ponerlo in opera nella nostra vita. Ognuno di noi, Dio ha un piano per ognuno di noi. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. No somos nada por casualidad. No hemos nacido por casualidad. Nadie nace para calentar una silla. Dios fa tutto con uno scopo. Dios hace todo con un propósito. Pero la maggior parte delle persone non trova il proposito della propria vita. Pero lamentablemente la mayoría de la gente no encuentra el propósito de su vida. porque tú lo en Porque no lo encontrarás en la religión. Ci sono persone che fanno volontariato, e gente che, volontariato che vanno in Africa ad aiutare i, che vanno in Africa per aiutare i poveri ci sono persone che stanno andando in Ucraina per combattere una battaglia che non è da loro perché pensano che quello sia, sia lo scopo e si sentiranno soddisfatti perché credono che dopo si sentiranno satisfecchi però dentro saranno sempre vuoti però dentro sempre saranno finché non saranno realizzando il proposito per il quale Dio Hasta che non Portare frutto è fondamentale. Perché se non portiamo frutto, non stiamo facendo la volontà di Dio. Perché se non frutto, la Il frutto che dobbiamo portare è il frutto che Dio vuole per la nostra vita. Giovanni 15:8 dice: En questo es glorificato mi Padre, en que llevéis mucho frutto. E seáis así mis discípulos. Aquí Jesús está hablando y dice. Hablando y dice In esto es Padre, y en esto es glorificado Padre. mi Padre. Que voi portare frutto. Y que llevéis mucho fruto. sarete miei discípulos. Y seáis así mis discípulos. Dime qué fruto estás portando llevando en tu vida. Y yo te diré si eres discípulo o no. Y te diré si eres discípulo o no. Tanta gente. Vive la sua religione, Mucha gente vive su religione. Però non è un discepolo. Non è un perché non sta portando frutto nella propria vita. Sta llevando frutto vita. Che tipo di frutto dobbiamo portare? Non è un frutto umano. è il frutto che Dio ha preparato per la tua vita affinché tu lo compi. È il frutto che Dio ha preparato in tua vita lo compia. Dio ha preparato tante cose per la tua vita. Dios preparó tantas cosas por tu vida. Pero tienes que hacer lo que Dios preparó para ti y no lo que preparan los demás. En Efesios 2.10 dice algo muy lindo: Nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano, para que nos ocupáramos de ellas. Entonces, aquí habla que Dios ha planificado delle obras prima de nuestra nascita. Así que aquí habla que Dios planificó nuestras obras antes de que nascamos. En modo que no le cumplamos. Para que la cumplamos. Bueno, Ahora tú puedes hacer 100.000 cosas buenas. Pero si no haces lo que Dios planificó para tu vida. No para tu Estás mancando un objetivo. Estás faltando tu objetivo. Por otro lado puede ser que fare una sola cosa en la vida. Por otro lado que tengas que hacer solo una cosa en la vida e non fai nient'altro, fai solo quello e non fai niente, altro, fai solo, no nada, solo eso. hai compiuto il proposito che Dio ha per la tua vita Dios tiene para tu vida. è molto bello quando tu vedi la storia di Giovanni Battista è molto bello quando vedi la storia di Juan il Bautista perché la gente diceva, ma tu sei il Messia perché la gente dice, tu sei il Messia però gli diceva no. Dice, no il mio scopo è solo preparare la strada per colui che deve venire il mio propósito è solo preparare il cammino per il che viene e quando vede Gesù quando vi a Gesù, lui disse: Ok, adesso io devo diminuire, e lui deve aumentare. A, a quando vi a Gesù, dice: Bueno, ahora io voy a diminuire, e él tiene aumentare. Però passa un po' di tempo, un e vede che Gesù non era come lui lo immaginava. Vede che Gesù non era come se lo immaginava. Perché in quel mo momento c'era l'idea che doveva essere un capo di un esercito. Porque en ese momento había la idea de que él tenía que ser un jefe de un ejército. Que tenía que restablecer el rey de Israel. Y de Israel. Jesús hablaba de amar enemigos Pero Jesús hablaba de amar los enemigos. Y entonces manda a la persona a preguntarle a Jesús: a preguntarle a Jesús? Pero realmente eres tú el que tiene que venir o es otro. Lui que había recibido la revelación. È stato il primo che non l'ha creduto. Fu il primo che non lo credeva. Perché non era come lui immaginava che doveva essere. Perché non era come lui si immaginava che doveva essere. E molte, vita, e molte volte nella nostra vita, le cose che Dio ci chiede di fare non saranno come quelle che noi las immaginiamo. Però noi dobbiamo continuare a camminare in base a quello che Dio ci ha detto. Però dobbiamo seguire camminando secondo quello che Dio ci ha detto. E non in base a quello che noi pensiamo sia la strada giusta. E non secondo quello che noi pensiamo che sia il cammino corretto. Questo è l'anno della promessa, dicevamo all'inizio. Come dicevamo all'inizio, questo è cioè l'anno della promessa. In cui realizzeremo le cose che Dio ci ha detto. Che nos ha detto. Ma affinché questo succeda. Però que dobbiamo ricevere la rivelazione di Dio. Dobbiamo e metterla in pratica. E ponerla in pratica. Es l'unica maniera affinché le cose las È l'unica maniera per La tua vita solo funzionerà. tua vita solo va a funzionare. Quando tu stai mettendo in pratica quello che que Dio ti ha detto que fare. Quando ha detto di fare. È lì usado. que tu sperimenterai la vera gioia. Perché lo scopo della nostra vita della nostra vita avere uno scopo in Dio. un propósito en Dios y hacer lo que sea para realizarlo. E noi vogliamo dire, Signore, vogliamo realizzare lo scopo che Dio ha. E vogliamo dire, Signore, io voglio realizzare il proposito che tieni per la mia vita. Non voglio vivere una religione. Non voglio vivere una religione. Voglio vivere la vita. Voglio vivere la mia vita. Quando è bello quando tu leggi gli Atti degli Apostoli. Che è quando leggi Eccesso eh, degli Apostoli. E vedi come pregavano per i posseduti e venivano liberati. E vedi come oravano per i posseduti e venivano sanati. Pregavano per i malati e venivano guariti. Oravano per i malati e venivano sanati. Ed erano lì a vivere e sperimentare Dio ogni giorno. vivendo e sperimentando Dio ogni Dio gli parlava con profezie, con sogni, con revelazioni. E la Chiesa viveva la vita. Quando invece è brutta la religione. Però è la religione? I farisei erano lì a pregare, Signore, manda il Messia. I farisei stavano lì orando, Signore, manda il Messia. E Gesù stava camminando in mezzo alla strada, davanti okay. a loro. E Gesù stava passando per la calle davanti a de loro. Erano così ciechi da non vederlo neanche. Erano tanto cie. La risposta del loro preghiere era lì stava camminando. La risposta alle sue orazioni stava lì, stava camminando. Però loro non la riuscivano a vedere. Però io non potevano vederlo. Abbiamo bisogno di tornare a ricevere le rivelazioni di Dio. Che, eh, pensar, bueno, a las de Dios. E a le la di Dio. E a vivir la verdadera vita. Solo così potremo realizzare lo scopo che Dio ha per noi. Solo così potremo realizzare il proposito che Dio tiene per noi. Quest'anno è un anno chiave, un anno speciale. Quest'anno è un anno chiave, è un anno speciale. È un anno in cui Dio deve toccare la nostra vita. E è un anno in cui Dio deve toccare la nostra vita. E cambiare molte cose che sono nella nostra mente y cambiar muchas cosas de nuestra mente Él, nuestra Él va a quitar nuestras ideas religiosas para, la idea la para poner las ideas de la vida y eso te, te parezca raro pero, pero al final te darás cuenta de que funciona porque lo que Dios dice, lo que Dios dice funciona siempre. siempre funciona Amén noi vogliamo salutare le persone che ci stanno seguendo in diretta. Quindi, vogliamo salutare i in diretta. Vogliamo avere un momento qui per pregare. Vogliamo avere un momento per